Quindi, diciamo, la del padre, la figura paterna, e il dolore particolare che questo porta avanti, eccetera. Le dico che eh, questi, questo tipo di libro no? è un'operazione che in America si fa, soprattutto parlando anche del proprio privato, quando uno pensa di essere candidato presidente del paese o candidato, a, diciamo, nelle elezioni generali, a un ruolo molto importante. Sono maliziosa nel pensare che questo c'è dietro questa impostazione, e <ride> sì, sì, eh sì, no sì. però non... Sì, secondo me è un po' malizioso nel senso...